Buongiorno, sono Carla Fabiana Chiesserini, professore ordinario al Politecnico di Torino, Dipartimento di Elettronica e Telecomunicazioni. Perché ho scelto una carriera nelle STEM? Questa è un'ottima domanda perché eh, non è chiaro interamente, nemmeno a me. Ero, ero brava a matematica alle scuole medie e poi ho fatto il liceo classico quindi vuol dire che ho studiato greco, latino, eh, filosofia, storia quindi sapevo poco di matematica, quasi nulla di fisica ma dopo le scuole superiori sapevo una cosa che volevo cambiare e, e siccome ero abbastanza brava a matematica quel poco che, che sapevo ovviamente eh, decisi di intraprendere degli studi universitari in un altro ambito ero molto incerta tra economia eh, matematica e ingegneria, alla fine ho deciso ingegneria un po' per caso. All'inizio è stata senz'altro dura, ehm, ma ho trovato la, la, la mia strada, il mio modo appunto di eh, fare una carriera nel mondo STEM e devo dire che soprattutto all'inizio è stato molto molto importante l'aiuto eh, di altre persone, di compagni, di università, degli amici. Per me perché pone delle sfide continue, questa, questa è la cosa che più mi piace, che più mi appassiona ma anche la possibilità di imparare e capire nuove cose continuamente, di interagire molto con altre persone, il lavoro chiaramente di, di, di gruppo con altre persone è molto importante e poi il fatto che eh, c'è una consapevolezza di poter avere un impatto sul progresso tecnologico, sulla vita anche delle altre persone. Innanzitutto lavorare nelle STEM è divertente. E poi insegna ad affrontare problemi, a cercare soluzioni. E questo non solo nella vita lavorativa, ma anche nella vita personale. Insegna a perseguire i propri obiettivi senza arrendersi, a realizzare, a voler realizzare i propri sogni che possono appunto riguardare, come dicevo, non solo la vita professionale, ma anche qualsiasi altra ambizione che una persona possa avere. Perché molte di loro sono brave, molte di loro hanno questa passione e il fatto che ci siano così poche ragazze in ambito STEM è allora dovuto a dei condizionamenti, a dei condizionamenti realmente esterni o a dei condizionamenti culturali, ma questi condizionamenti devono essere rimossi. E quindi è importante eh, incoraggiare, ispirare le ragazze che si sentono portate per una carriera STEM a eh, intraprenderla. E penso veramente che eh, ognuno debba seguire le proprie passioni e debba essere libero di seguire le proprie passioni senza timori e senza paure